Bentornati nel nostro canale, bentornati in questo nuovissimo video. Cosa vi voglio proporre oggi? Il video sui regali di Natale che è stato super richiestissimo. Su Instagram, tra direct che comunque uh, qualcuno mi ha scritto uh, sulla mia mail privata. facendovi facendo voi vedere i miei regali autoregali di Natale. Spero che comunque possiate cogliere il lato genuino di questo video. Comunque uh, perché non è fatto per farvi vedere cosa ho ricevuto o cosa comunque cosa ho, per vantarmi cosa ho, ma comunque perché è un video che uh, in prima persona mi piace guardare e uh, sinceramente trovo che sia um, molto di ispirazione o per regalare qualcosa l'anno prossimo o per uh, farmi regalare oppure per, semplicemente per. Per acquistarlo perché comunque è, comunque è bello farsi i regali in un determinato periodo dell'anno Iniziamo subito con il video In questa bustina bellissima erano contenute delle Yankee Candle La prima che ho trovato è and Musk Che è una fragranza da no ma buonissimo Che comunque userò e accenderò quando... Quelli lì sul beguando Finiranno e poi... Una tart, questa è strawberry buttercream, buonissima L'odore è veramente uh, afrodisiaco E um, veramente, veramente, veramente uh, stupenda La accenderò comunque quando le mie si consumeranno Perché trovo che sia un enorme spreco comunque accenderne uh, tutte insieme Allora, uh, ho ricevuto questa tazza bellissima, stupenda Adoro, adoro, adoro questa tazza perché io um, mi preparo sempre il tè, infusi, bevande, uh, eccetera, eccetera E um, come questa, cioè no, come questa, uh, dopo questa ne ho ricevuta un'altra della Maison du Monde uh, Veramente, veramente shabby uh, chic, super super... Uh, per super apprezzata perché come vi dicevo io adoro prepararmi e concedermi bevande te, e tè e infuse a volte prima di andare a letto alcuni la mattina alcuni rilassanti comunque quando, quando comunque devo studiare e adoro adoro adoro le tazze perché almeno a me per l'utilizzo che ne faccio io sono un Successivamente ho ricevuto questi guanti Veramente bellissimi, bianchi e grigi um, Fa sempre piacere comunque ricevere qualcosa Per l'abbigliamento che comunque possa essere utile Per questo periodo, ovvero in inverno quando, quando comunque è freddo uh, Comunque io ho la pelle um, La pelle abbastanza delicata, la pelle abbastanza sensibile Quindi c'è bisogno comunque che Non mi diventino le mani viola Quindi regalo super super apprezzato anche Altro regalo Il, uh, il cd di calibravi, lo feci già vedere nella pizza IAS a me, comunque l'hanno regalato uh, e, uh, e lo trovo veramente eccezionale uh, tra l'altro ho dovuto ricorrere qui dentro perché uh, fino a un minuto fa o qualche minuto fa era nel mio pc e, e si stava riproducendo perché nel frattempo che montavo la softbox, mettevo la prolunga uh, montavo il cavalletto l'avevo di sottofondo e comunque è un cd che a me fa rilassare perché uh, amo amo amo questo genere di musica allora ragazzi, successivamente ho ricevuto questo video bellissimo uh, orologio uh, della Braille fatto veramente benissimo um... E' comunque sempre un regalo utile per, per comunque me um, che vado a scuola o comunque necessito di vedere ora, gli orari e, per, uh, Perché non posso vivere senza orologio, tra l'altro è stato un regalo utile perché quello che avevo in precedenza mi si era rotto Era un orologio di bassissima qualità, ma non lo dico uh, riguardante il prezzo perché um, <ride> veniva da Threstling Che era un tito cinese quindi la qualità non era neanche eccessa e comunque mi fa sempre piacere, eh, piacere ricevere cose utili che mi possano servire nel quotidiano, nella mia quotidianità e un orologio anche come le tazze è sempre un bellissimo regalo vi mostro questo prodotto che è il Mr. Bean Body Scrub Uh, che è una collaborazione Ma perché ve lo mostro ora? Perché le poste hanno ben deciso di consegnarmelo Il 24, quindi l'ho messo sotto all'albero e l'ho scattato Scattato insieme ai miei regali uh, Chi mi segue sul blog lo sa Io ho fatto già la recensione di come mi trovo prodotto eccetera eccetera uh, devo dire che mi ci sto trovando abbastanza bene, lo sto utilizzando, l'ho riposto nella scatola apposta per farvi vedere perché non ho resistito a mantenerlo a mantenerlo intatto velocissimi, è arrivato in una, entro una settimana da Londra, top uh, e quindi sì l'ho messo anche nei regali di Natale ma comunque un pensierino uh, sempre sempre super apprezzato Successivamente a ciò ho ricevuto questa uh, mirrorless, ovvero la Samsung NX3000, che è una macchina fotografica con lo schermino ripartabile Mi è utilissima, uh, cioè non è mm, mi è utilissima nell'immediato, ma mi sarà utilissima nel periodo di dicembre, quando dovrò fare i vlogmas, perché uno dei buoni propositi per il 2016 è riuscire a fare i vlogmas in, in questo. Mm, questo dicembre 2016 questo futuro dicembre 2016 uh, comunque è una, una fotocamera molto utile perché mi permette comunque di avere una grande qualità, una grande una risoluzione che è sempre sempre uh, utile soprattutto quando si fanno dei video per youtube dei vlogmas ben fatti è paragonabile alla qualità della uh, kanji che si sente anche perché lo schermo ripartabile se non subito perché ha uh, all l'obbito all'ottica intercambiabile. Prima di passare agli autoregali lo l'ho comunque uh, mettere per ultimo perché è stato il mio regalone che ho trovato sotto l'albero questo dicembre 2015 il MacBook Pro, eccolo qui, oddio, è tutto aperto e ehm, questo qua il mio MacBook Pro per, uh, per comunque che mi serviva tantissimo per, uh, per i video, per quello che faccio sul web, uh, anche per il blog, per le foto, per, uh, per comunque. Tutto perché un Mac comunque è un computer veramente validissimo sia per i programmi di editing che per i programmi delle foto uh, è stata una sorpresa incredibile fare, mh, ricevere comunque il, il Mac uh, regalo, regalone anche apprezzatissimo e eccolo qui gigante non ci entriamo in verdura, ma lasciamo stare uh, passando ai miei autoregali troviamo questa custodia della Manfrotto che uh, mi, ser mi serviva e comunque è un regalo utilissimo: un autoregalo utilissimo che mi sono fatto uh, della, della Manfrotto per, uh, per comunque riporci la reflex una volta che ho finito di filmare. Comunque ho finito di, di scattare le foto, di girare il close up per, per metterle in prime perché, comunque, è che di un prodotto abbastanza gustoso ha bisogno di una cura particolare. Quindi ho pensato, ho ben pensato di comprare questo qui con i soldi che mi hanno dato gli altri gli parenti uh, gli altri e le altre persone appunto un altro altro regalo che potrà sembrare stranissimo ma io lo desideravo è questo tappeto qui uh, dell'IKEA appunto uh, perché me lo sono ridicolato perché mi piaceva tantissimo quindi ho detto no stop sono andato a fare un breve inserito all'Ikea ho preso anche quell'altro cuscino per completare mm, eccetera eccetera e uh, mi è piaciuto subitissimo e ho dovuto prenderlo perché adoravo, adoravo, adoravo, vedevo all'altro youtuber le all altre youtuber questo tappeto quindi sì, l'ho acquistato Io prometto filmerò anche il room tour e io ti mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video Ciao